Una ricerca pubblicata a ottobre 2021 mostra che il consumo calorico cambia con l'attività fisica, ma cambia negativamente e se devi dimagrire la situazione è ancora peggiore. Vediamo insieme questa scoperta. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Giuliano Parpaglioni, biologo nutrizionista e come sempre vi ricordo che per visite dal vivo io ricevo a Brescia a Toscolano Moderno e alleno che finché ci sarà l'emergenza covid faccio anche visite online e che sul mio sito www.nutrizionistabrescia.com potete trovare tutti i miei contatti. Il video di oggi eh, sarà probabilmente molto controverso perché quasi tutti sono convinti che l'attività fisica sia un modo efficace per perdere peso. La realtà purtroppo è ben diversa, il modo più efficace di perdere peso è agire sull'alimentazione. Nello scorso ottobre è stato pubblicato un articolo sulla rivista Current Biology, è disponibile gratuitamente per tutti, vi lascio il link in descrizione. I ricercatori si sono chiesti se l'aumento dell'attività fisica si traducesse in un aumento corrispondente del consumo calorico. In altre parole, se io spendo 100 kcal in un'attività fisica aggiuntiva, queste aumentano la quota del consumo di 100 kcal? Sembra una domanda scontata, quasi la palissiana, ma la verifica dei fatti ha dato risultati sorprendenti. Per capirgli è meglio ricapitolare un pochino eh, cosa sia il metabolismo e come viene calcolato in teoria. Ne abbiamo già parlato in altri video, ma per essere chiari con tutto il discorso preferisco ricapitolare. Il metabolismo è l'insieme delle reazioni chimiche del nostro corpo. Queste reazioni chimiche hanno un costo energetico che misuriamo in kilocalorie. Quando diciamo che bruciamo... 1800 kcal al giorno significa che le reazioni chimiche del nostro organismo richiedono complessivamente 1800 kcal di energia possiamo dividere il metabolismo totale in due grandi parti il metabolismo basale che rappresenta il consumo calorico strettamente legato al funzionamento del corpo e le attività quotidiane ovvero il consumo calorico richiesto per camminare parlare con le persone lavorare e così via quando facciamo attività fisica andiamo ad aumentare il consumo calorico delle attività quotidiane, perché il basale è strettamente connesso alla composizione corporea. Con un metabolismo basale di 1500 kcal, eh, con una vita sedentaria ci attendiamo che il totale sia di circa 1800-1900 kcal. Con una vita attiva potremmo arrivare a 2100-2200 Lo scarto è appunto dato dalle attività quotidiane che fanno la differenza per aumentare il consumo totale. Il problema sopraggiunge quando vogliamo cominciare ad aumentare il dispendio energetico delle nostre attività quotidiane. Ad esempio, decidiamo di andare a correre. E ebbene, si è scoperto che questo dispendio aggiuntivo non è efficace come dovrebbe essere. Se aggiungiamo 100 kcal teoriche in più rispetto al consumo solito, eh, la realtà è che il nostro organismo ne brucia 70, forse anche 50. La cosa è tanto più accentuata quanto più grasso c'è nell'organismo. Eh, I ricercatori hanno notato che chi ha un indice di massa corporea al di sotto del decimo percentile della popolazione, mh, ovvero chi è molto magro, riesce a essere più efficiente, bruciando il 72,3% delle calorie aggiunte. Mentre chi ha un indice di massa corporea più alto, eh, oltre il 90 percentile, ne brucia solo il 50,8%. Questo perché si ha un vero e proprio effetto di compensazione. Quando aumenta il dispendio energetico delle attività quotidiane, diminuisce quello del metabolismo basale. Il perché questo accada è ancora oscuro, ma le ipotesi principali che fanno i ricercatori sono tre. Il primo motivo che suggeriscono è che le persone che devono dimagrire tendono a ad accoppiare l'attività fisica con una scarsa alimentazione più di quanto eh, lo facciano le persone magre questa questa ipotesi è molto importante io stesso ho sempre detto che mangiare troppo poco è deleterio eh, non si hanno le risorse per ristabilirsi dall'attività fisica e quindi il metabolismo basale cala un'altra motivazione potrebbe essere dipendente dalla temperatura corporea lo sport abbassa la necessità di una termoregolazione automatica del corpo che può quindi risparmiare questa energia infine potrebbero esserci delle cause genetiche ancora sconosciute che vanno indagate in conclusione il messaggio da portare a casa è questo l'attività fisica fa bene per molte cose ma non è efficace come si crede per il dimagrimento il deficit calorico definito dall'attività fisica risulta minore di quello che dovrebbe essere soprattutto in caso si debbano perdere molti chili e questo può portare a frustrazione e abbandono del percorso intrapreso. La chiave principale per perdere peso è regolare l'alimentazione, che è la nostra arma più efficace in tal senso. Bene, questo è tutto. Se avete dubbi o domande scrivetemi qui sotto, io rispondo volentieri. Io sono Giuliano Parpaglioni, se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti!